strategia serve un glaciale Gormiti, potenza degli elementi, potere del ghiaccio Tra apotevi! Adesso mi sento più forte che mai. Come? Oh, che calore insopportabile! Concordo. Prima ce ne andiamo, meglio è. Ci serve un ponte per arrivare là. Uh. Un ponte di ghiaccio. È un'ottima idea. Ci aiuterà a rinfrescare questo posto. Un ottimo piano e un'ottima esecuzione. Tocca a te, testa calda. <ride> che giochino divertente! Attenti! Potrebbe essere pericoloso! Sator! No, è un suo trucchetto illusionistico. Fortezza fiamma è impenetrabile anche per lui. Se fossi solo un'illusione, non potrei fare questo. raffica diabolica! Bene, bene. Un gormita del ghiaccio circondato da lava. Cominci a sentire caldo, vero? E ci stiamo solo riscaldando? Fulmine infernale! Mi dispiace deluderti, Xathod. Ah! Zero assoluto! No! E tuoi ultrapoteri non passano nulla contro la mia energia. Zotobo! Il sigillo ha attivato i meccanismi di difesa! Stiamo abbondando nella lava! Questo calore sta indebolendo i miei attacchi! Poveri sciocchi, ghiaccio e lava bollente non è mai una buona combinazione. Ah! Ah! Icor, se il guardiano degli ardenti, non attiva quel sigillo adesso, affonderemo tutti nella lava. <ride> è finita, glaciale! Il tuo amichetto piagnucoloso ah! non raggiungerà mai il sigillo e tu stai per fare un bel tuffo in quella lava. Mm. Hm. Rip, ce l'hai fatta! Adesso sembri tu quello spaventato, Duncan! Potresti avvertire un po' di freddo? Gormiti, potenza degli elementi! Furia! evento vento! Combatti! Stai Guardate, nuova armatura splendente! Forte! Mm. Ho una bollente domanda per te. Puoi tirarci fuori da qui? Bollente, davvero uno spasso. Non prendere in giro il tuo amico. Non vedi che fuma di rabbia? Oh, andiamo, ora anche i gormiti. Bene, guardiani, tenetevi forte. Tempesta furiosa! <susurra> L'avevo detto di chiamare Shabu. Ero più energia! E ora, tutti al sigillo. Già, ma questa volta tu mi ascolterai e arriveremo al vero sigillo del fuoco. Il mio bracciale dice che è da quella parte. Bene, ci arriveremo in un baleno. Vero, Typhon? No. Ah. Prendete il volo, foglioline! Come? Cosa? Dovremmo prendere le Hyperbistere! Oh. Oh. Cibati di oscurità, guerriero gormita! Traffica diabolica! Oh mio ciclone! Bestiore. La gabbia d'energia! Portarvi qua! E adesso, questo io sto bene! È solo che. Ti manca l'aria? Finalmente hai capito! Vedi, è uno spazio! Ah! Ah! Questa potrebbe essere la fine del potente Typhon! Tempesta ah! Furiosa! Impossibile ah. Ottima idea Credo sia il momento che mi riposi anch'io Alla prossima allora Buon vento, guardiamo matey.